Ciao ragazzi, su questo video vedremo l'algoritmo SJF Shortest Job First un altro algoritmo di scheduling allora, è un algoritmo senza prelazione cioè non primitive questo significa che ogni processo che entra nella CPU finisce hanno la precedenza i processi con minore tempo di servizio e questo algoritmo è il migliore dei non primitive, quindi se qualche esercizio chiede di risolverlo con il migliore algoritmo non primitive, dovete per forza scegliere SJF. Adesso andiamo a risolvere il solito esercizio usando l'algoritmo SJF. Abbiamo i 5 processi A, B, C, D, I tempo di arrivo, tempo di servizio e priorità. Che con questo algoritmo non ci serve perché abbiamo detto che la precedenza dipende dal tempo di servizio. Allora andiamo a disegnare il diagramma di Gantt. Cominciamo dal momento 0. Allora al momento 0 abbiamo due processi, A e B. E primo è dra A, perché abbiamo detto che precedenza A il processo con minor tempo di servizio cioè questo qua 2 allora a e poi b con 7 allora qui entra a e finisce al momento 2 al momento 2 rimane b qui entra b qui è fine di a e B finisce dopo 7 unità di tempo, cioè 7 più 2, 9. Qua è fine. Di B. Però nel momento 3 edra C, cioè qui. Nel momento 4 edra D. Però D ha due unità di tempo come tempo di servizio e C CA4. Allora edra primo D e secondo C, e nel momento C edra il processo E che ha tempo di servizio 5 unità di tempo, cioè edra ultimo. Cioè nel momento 9 che finisce B. La mia coda è D, C e Adesso, qui entra D che ha unità di tempo 2 e va fino al momento udici, e qua finisce D perché abbiamo detto che è un algoritmo non primitiv Così, quello che entra finisce e rimane nella coda C E. Adesso entra il processo C, C ha 4 unità di tempo, cioè va fino al momento 15, qua rimane E, qua finisce C, alla fine entra E per 5 unità di tempo, tempo di servizio, cioè va fino al momento VD qua finisce E e questo era il diagramma di Gantt adesso andiamo a calcolare il tempo di completazione e il tempo di attesa allora il tempo di completamento è il tempo di fine processo meno il tempo di arrivo andiamo a vedere il processo A il tempo di completamento del processo A è 2 il momento 2 finisce cioè abbiamo 2 meno il tempo di arrivo che è il momento 0 questo è uguale con 2 unità di tempo tempo di completamento del processo B B è finito il momento 9 cioè 9 meno tempo di arrivo momento 0 cioè 9 unità di tempo tempo di completamento del processo C C è finito il momento 15 e C è drato il momento 3 cioè 15-3 meno 12 unità di tempo processo D D finisce il momento 11 meno è drato il momento 4 cioè 11-4 7 unità di tempo alla fine il processo E finisce il momento V meno edra il momento 5 cioè vedi meno 5 15 unità di tempo il tempo medio è uguale con 2 più 9 più 12 più 7 più 15 frato 5 perché ho 5 processi questo è uguale con 9 unità di tempo adesso andiamo a calcolare il tempo di attesa il tempo di attesa è uguale con il tempo di completazione meno il tempo di servizio allora processo A il tempo di completazione è 2 meno il tempo di servizio è anche 2 cioè 2 meno 2 0 unità di tempo E se andiamo sul diagramma di GATT Possiamo vedere che A ha cominciato subito Poi, tempo di attesa del processo B Tempo di completamento 9 Meno Tempo di servizio Cioè 7 9 meno 7 2 unità di tempo Tempo di attesa del processo C è tempo di completamento del processo C, 12, meno tempo di servizio, cioè 4, 12, meno 4, 8 unità di tempo. Tempo di attesa del processo D è tempo di completamento, 7, meno tempo di servizio 2 cioè 7-2 meno 5 unità di tempo e poi per ultimo tempo di attesa del processo E e tempo di completamento del processo E cioè 15 meno tempo di servizio 5 cioè 10 unità Tebbo. e tempo medio di attesa è uguale con 0 più 2 più 8 più 5 più 10 fratto 5 questo fa se facciamo calcoli 5 unità di tempo questo è stato l'algoritmo SJF